Esiste a Osimo una casa editrice, che si chiama Arcipelago Itaca, che si comporta in un modo curioso, pubblica dei PDF li manda agli addetti ai lavori, chiedendo loro se poi vogliono ricevere anche una copia cartacea, a seconda che il libro sia loro piaciuto o meno. Tra questi libri mi è giunto per l'appunto Adriana Tasin, eh, libro di persona a me totalmente ignota, eh, che è, è nata a Chione di Trento nel 1959, si è laureata in scienze naturali all'Università di Bologna e fino al 2021 ha insegnato discipline scientifiche in Val Rendena, a Madonna di Campiglio, dove tuttora vive. Eh, questo è eh, forse il suo secondo libro, la sua raccolta poetica è, è del 2020, il gesto è compiuto con punto a capo editrice, ed è un libro molto interessante, eh, che eh, si intitola per l'appunto Fatti reali immaginari e il titolo si spiega come dichiarazione di intento poetico, i fatti sono reali ma lo sguardo a loro rivolto è mediato dall'immaginazione. Sono episodi storici che gettano radici in vari episodi drammatici della, della storia, letti come se l'autrice fosse lì. In qualche caso era veramente lì, come nella poesia che vi vado a leggere, che si intitola Sabato 2 Agosto 1980, tutto di seguito. Vale la pena leggere anche la nota in fondo, ognuna di queste poesie accompagnata da una lunga nota. 2 Agosto 1980, ore 10.25, strage alla stazione di Bologna. Nel 1980 frequento l'Università Bologna e ogni sabato torno a casa con il treno alle ore 10.30. La strage di Bologna avviene in agosto di sabato alle 10.25, quando le lezioni scolastiche sono state da poco sospese. Il resto è storia di tutti. Ma poi aggiunge, quello stesso giorno di ritorno dalle vacanze con gli amici decidiamo di fermarci a Bologna. I vigili bloccano la nostra macchina in corrispondenza della stazione e ci fanno deviare perché, dicono, è scoppiata una caldaia. La poesia è questa. Sabato 2 agosto 1980, 2 agosto 1980, Bologna stragia alla stazione centrale. Io ero a Bologna, quell'anno, quel giorno, quell'ora, in via indipendenza, tornavo dal mare. Loro aspettavano di partire, in sala d'attesa o sui binari, appena fuori dalla stazione o appena dentro, un piede su, un piede giù. Ed un tratto ho visto il fumo salire, l'ho sentito il dolore come fosse un sabato d'inverno e io lì come sempre, tornare verso casa, salutare dal vagone a trattenere mani, a mandare baci, a dire, ritorno. E lì che distesi i corpi straziati sono così morti, così morti che restano, restano, non possono andare. Eppure hanno ancora, impressi negli occhi, l'ultimo viso veduto, il biglietto di un viaggio, una piccola pensione in riva al mare, un sentiero erto di montagna e... casa, casa, casa, casa... Questa di casa quasi, il ritmo di un treno che non partirà. Si chiude questa bella poesia di Adriana Tasin, fatti reali immaginari, arcipelago di Vi ringrazio e vi saluto. Un appuntamento alla prossima puntata.